distingui nettamente dal, dal post-Kinesisimo, preferendo il termine Financial Keynesian. Come mai questa differenza di classificazione e qual è, secondo te, l'attualità di questo autore? E poi per quale ragione eh, leghi Minsky alla socializzazione dell'investimento, alla cronologia di Parguet e ai contributi inerenti al New Deal del piano del lavoro? E poi qualche parola sul piano dei datori di lavoro di ultima istanza, quindi Daniela. Sì, ehm, Minsky l'ho conosciuto grazie al professore con cui ho lavorato qui a Bergamo agli inizi. che Si chiama Piero Ferri. Io sono entrato in università grazie a lui con cui non avevo un rapporto tra virgolette intellettuale di discepolanza. Eh, è sempre la cosa migliore, secondo me, avere avere un po' di distanza eh, Piero Ferri e Eman Minsky sono diventati molto amici nella seconda metà degli anni 70 perché Minsky venne in, in Italia venne in Italia eh, un paese che amava eh, ma venne anche proprio a lavorare per un qualche anno al centro studi di Confindustria hm, dove c'era Guido Carli e così via e a quel centro studi partecipava per esempio Jan Kraeger ed, ed altri economisti come Paolo Savona. Lo ricordo perché quando decisero di chiamare Ayman Minsky, un economista monetarista, eh, Meltzer, se ricordo bene, eh, disse a Paolo Savona, ma vi rendete conto che avete chiamato un comunista? Probabilmente lui usò il termine inglese socialist, che non è esattamente eh, comunista. In, in inglese socialist sta per socialisti e, e comunisti. Minsky è stato sempre anti-stalinista e anti-leninista, fin da giovane. Ma lui è stato socialista. Lui è stato iscritto all'American Socialist Party. Eh, I genitori si sono conosciuti. A, una, a un centenario legato a Marx, credo alla nascita probabilmente e, e quindi come dire lui ha respirato Marx fin, fin dagli inizi Schumpeter era una sorta di eh, marxista conservatore come lo chiamava quindi in realtà lui ha un rapporto diretto non solo con Keynes ma anche, ma anche con Marx via, via Schumpeter e l'ho conosciuto appunto fine anni 70 inizio anni 80, 80, 81, 82 non è che lui girasse poi così tanto nel, nel dipartimento ma c'erano dei pranzi e qualche cena eh, devo dire che io non capivo una, quasi una parola di quello che lui diceva perché aveva un inglese molto particolare per cui io mi sono convinto per, quattro, per decenni forse che dalle parti di Chicago e del Midwest parlassero in questo modo poi ho conosciuto altre gente di Chicago e del Midwest e parlavano un, un altro inglese o americano però perché parlava così? parlava così perché in famiglia la prima lingua era l'indish. per lui l'americano è stata la seconda, la seconda lingua nonostante queste difficoltà ho imparato tante cose da lui, al punto che adesso lo qualifico come il mio terzo maestro. Che cosa ho imparato? Innanzitutto Minsky è eh, il teorico della cosiddetta financial instability hypothesis, l'ipotesi di instabilità eh, finanziaria. Mieschi conosce bene il fenomeno del finanziamento alla produzione di cui parla Graziani, però lui si fo focalizza soprattutto sul problema del finanziamento alla domanda di investimenti in un'economia ciclica, cioè lui mette insieme il tema keynesiano della domanda effettiva legata al trago degli investimenti e alle determinanti finanziarie dell'investimento ad una visione ciclica eh, quale poteva avere Keynes nel 30, ma l'origine qui è soprattutto Uh, Schumpeter eh? e tratta le banche e gli intermediari finanziari come una gente che innova, cioè mentre in, in Schumpeter l'innovazione è privilegio delle imprese, eh, lui considera l'elemento proprio dinamico e innovativo degli intermediari finanziari. Con il fatto che non sempre le innovazioni degli intermediari finanziari si sono poi tanto benefiche. La tesi della finanza è stabilita è ipotesi che Minsky formula da molto presto, negli anni 60 in qualche modo, eh, se non addirittura prima, è che un'economia che esce da una crisi, da una crisi significativa, eh, inizia un, una crescita tranquilla, in questa crescita tranquilla le posizioni finanziarie degli operatori sono coperte, essi si indebitano ma eh, sono in grado di pagare gli interessi e di restituire la quota annuale del capitale con i flussi di, di denaro, con i cash flow eh, che ricevono alla fine del periodo. In questo mondo sì, c'è il rischio economico, le cose possono andare male rispetto alle aspettative delle imprese sul mercato dei prodotti, il mercato delle risorse, ma non c'è il rischio finanziario, tu ti sei indebitato a un basso tasso di interesse e in questi periodi non devi rifinanziarti solo che le cose vanno bene, vanno meglio delle, delle aspettative. E allora non è che come spesso si non la teoria di Minsky, si diventa più ottimisti, proprio i fatti inducono tutti a essere più coraggiosi. Eh? E allora gli agenti intrattengono delle posizioni speculative, eh? si eh, finanziano di più, più a lungo termine, con mh, il fatto che ciò che tu eh, ottieni come cash flow alla fine del circuito è sufficiente per esempio a pagare gli interessi ma non la restituzione della quota capitale in tutti i periodi quindi tu dovrai rifinanziarti adesso hai un rischio finanziario e dipenderai dalle, eh, dalle condizioni del mercato finanziario guardate che posizione speculativa non è qualcosa di negativo qui Minsky è esattamente come Marx, oltre che, che come Schumpeter, è grazie alle posizioni speculative che il capitalismo, se qualcosa di buono lo porta, eh, riesce effettivamente a portarla, cioè una maggiore, una maggiore crescita, eh, solo che a questo punto c'è chi si lancia ancora di più e intrattiene delle posizioni ultra speculative, Minsky prende in prestito anche il il nome Ponzi da questo speculatore italoamericano dell'inizio del Novecento eh, se ricordo bene gli anni Venti cioè si tratta di coloro i quali si indebitano ma non riescono neanche a pagare gli interessi per molti periodi perché si attendono quella che mi si chiama una bonanza, cioè un elemento eh, di entrate eccezionali alla fine a essere rigorosi la finanza oltre speculativa riguarda anche quegli investimenti molto pesanti, così dire, che possono fare le, le, le industrie farmaceutiche o altro, quindi anche qui non è solo un elemento negativo, ma le tipiche posizioni ponsi sono per esempio quelle degli speculatori sul mercato azionario, sul mercato dei titoli o anche sul mercato immobiliare, quelle che sono legate alle bolle che poi a un certo punto scoppiano, questo ciclo termina perché a un certo punto aumenta il tasso di interesse o come dice Minsky qualcosa succede, in questo ciclo il debitore che si indebita sempre di più è tipicamente l'impresa Minsky dice che in questo ciclo aumenta il leverage, l'effetto leva eh, del, eh, è sempre più eh, potente quindi aumenta il debito privato la fase di sviluppo è caratterizzata da un aumento del debito privato delle imprese. Eh, Minsky ritiene che questa teoria sia confermata dalla metà degli anni 60 in poi e l'ha impiegata, e soprattutto è esposta nei suoi tre libri. Il libro del 75, John Mayer Keynes, il prodotto in italiano Keynes e stabilità dal capitalismo, poi la raccolta di saggi dell'82. Potrebbe ripetersi, punto interrogativo, il potrebbe ripetersi se si riferisce alla grande crisi, nota a fondo pagina, la risposta di Minsky è no, non è sì, non può ripetersi, si ripeterà una grande crisi ma in altra forma, eh, Minsky riterrà che il cosiddetto neoliberismo aumenti il rischio di una ripetizione, ma non giunge mai a pensare. Che vi sarà una nuova grande crisi. Perché in qualche modo ci sono degli anticorpi anche se indeboliti. Il terzo libro è dell'86, scritto evidentemente negli anni evidentemente precedenti, e si chiama Il eh, go, Governare un'economia instabile. Questo è il titolo in, in italiano. E più o meno è, è questo il modello che, che lui racconta. Non c'è solo però questo Minsky, il Minsky che io conosco è un Minsky che si sta già muovendo verso una diversa analisi, è il Mischi che introduce la categoria di money manager capitalismo, è il Minsky che dice il capitalismo sta cambiando, adesso il capitalismo è un capitalismo dei fondi, è un capitalismo dei fondi pensione, dei fondi istituzione. E quello che io ho chiamato, oltre al capitalismo dei fondi pensione, ho chiamato anche il capitalismo a un certo punto della sussunzione reale delle famiglie alla finanza e al debito, e al debito bancario. E' il capitalismo che eh, Gallino chiama con i soldi degli altri: in cui eh, contano i gestori finanziari che raccolgono in qualche modo il risparmio delle famiglie o le risorse che arrivano alle famiglie attraverso l'indebitamento delle banche che transita dai, eh, dai, eh, dagli intermediari finanziari. Eh, io in realtà avevo promesso una cosa che non ho fatto prima nella risposta al circuito monetario. No? Non ho detto se era attuale o non era attuale, credo che si sia capito che io lo recudo del tutto attuale, ma una delle obiezioni che viene fatta alla teoria del circuito monetario è quella di dire non è attuale perché c'è l'indebitamento dei consumatori, la teoria del circuito monetario ritiene che il debitore principale sia, sia l'impresa. In realtà Già lo stesso Graziani, poi ho lavorato su questa cosa in, in anni più recenti. Eh, riteneva secondo me del tutto giustamente che il finanziamento a consumo delle famiglie sia una sorta di finanziamento alle imprese, come dire eh, per, via, per via deviata. È diverso il punto di immissione della moneta del, del circuito, ma il risultato è. Sostanzialmente il medesimo, con la differenza che sta cambiando, come ci dice anche Minsky, la natura delle banche. Le banche prima si prestavano, cioè prestavano essenzialmente a eh, soggetti solidi come potevano essere le imprese o i governi. Adesso, eh, negli anni del money manager capital, tanto più ci avviciniamo a noi, c'è una disintermediazione bancaria, le imprese diventano sempre meno dipendenti dal credito delle banche c'è anche un relativo sganciamento eh, dai governi con il tentativo di finanziare la spesa pubblica via eh, mercati, mercati finanziari, le banche vanno alla caccia di clienti e questi clienti sono le famiglie eh, in una situazione in cui però questo finanziamento può essere sempre più fragile. E che dire di queste due cose? Allora, la ipotesi di stabilità finanziaria da un punto di vista circuitista ma anche careschiano non è proprio così sicura. Io credo che Mischi abbia ragione che nel ciclo c'è una domanda di leverage più elevato, ma quando le imprese investono e ottengono finanziamenti per questo investimento, questo investimento per l'insieme delle imprese, la singola impresa vuole un leverage più elevato, ma l'insieme delle imprese riceve indietro il, i flussi di denaro legati al maggiore investimento, quindi come diceva Caleschi aumenta contemporaneamente il deposito delle imprese. Alcuni autori come la Voice e Caricci hanno notato che allora non è affatto detto che vi sia un aumento effettivo del, dell'everage. Io credo che le cose stiano così, anche se credo che questo non cancelli la spinta a un maggiore eh, indebitamento e dunque la possibilità che benché eh, non vi sia un aumento del leverage i modi di finanziamento siano sempre più fragili la seconda cosa relativa al money manager capitalism è che a me sembra appunto che sia una, una, una cosa vera insomma, quel tipo, quel tipo di, eh, di realtà ma certamente Minsky eh, eh, lo realizza almeno in parte significa un mutamento del soggetto centrale del discorso che non è più l'impresa ma le famiglie, l'indebitamento si sposta dall'indebitamento prevalentemente delle imprese all'indebitamento delle famiglie. Quando noi siamo nel money manager capitalism ci sono questi flussi di denaro che passando attraverso i fondi e i manager finiscono nei mercati finanziari e spesso sono mercati azionari. Allora succede una cosa che all'apparenza è il contrario dell'idea dell di Minsky, le imprese si finanziano sempre più tramite equity, Quali volta addirittura sono loro che si ricomprano le azioni, i famosi buyback e così via. Quindi all'apparenza nel money del capitalismo, avviene l'opposto di una crescente ehm, fragilità quello che appare è anzi che la posizione delle imprese sia sempre più solida. E se voi guardate nel capitalismo anglosassone avete che il settore delle imprese, per esempio negli anni 2000, prima della crisi, era un settore creditore netto, non debitore netto. Erano le famiglie che progressivamente sono diventate debitrici, debitrici eh, nette. Le due cose insieme mi portano a dire che in realtà noi dovremmo ridefinire l'ipotesi dell'instabilità finanziaria leggendo Minsky all'indietro cioè eh, il modello canonico di Minsky con un crescente indebitamento delle imprese è una possibilità ma non è una certezza se dovessi esprimere all'interno di, di Marziani direi una tendenza che può essere battuta dalle controtendenze però con mani money manager il capitalismo la crescita del non viene cancellata, cambia semplicemente da debito eh, privato delle imprese a debito privato delle famiglie ed è quello che ha caratterizzato il, il neoliberismo neo <coughs> fino a scoppiare, cioè quando questo money manager capitale va in crisi, io credo che l'inizio vero della crisi sia il 2000-2003 e poi dopo un interludio che creato dal boom dei subprime, rientra più devastante crisi detta grande recessione dal 2007 in poi, beh, si rivela che questo capitalismo dell'indebitamento privato delle famiglie è fragile, che l'instabilità era stata solo nascosta sotto il tappeto, che quando ci avevano detto che quella era l'epoca della grande moderazione con bassa crescita dei prezzi delle merci, bassi salari, ma tutto sommato una crescita generalizzata ancora anche nei, nei, nei paesi capitalistici in condizioni appunto eh, di moderazione, beh, in realtà quello era un grande imbroglio, imbroglio nel senso marziano di una un'apparenza, una cosa che non era falsa ma che si stava eh, erodendo le proprie condizioni di possibilità da sola, eh, questo Minsky è un Minsky che in realtà, il Minsky che conosco io diciamo anni dal, dell'80 dal, dal, dal, dal, dal in poi, sta ricollocando il suo pensiero in un'ottica schumpeteriana ancora in un altro senso, una ottica di visione del capitalismo che procede per onde lunghe, per fasi distinte di grande crescita eh, di... Particolare configurazione storico-istituzionale, fasi che durano, ma non meccanicisticamente, una cinquantina, cinquantina d'anni, grosso modo, se partiamo eh, dalla, dalla metà dell'Ottocento, fasi eh, le quali, questa è la novità di Minsky, eh, anche rispetto all'analisi di Timo Marziano, non sono caratterizzate solo da un cambiamento delle condizioni reali o della politica economica, ma anche condizioni, cambiamenti delle condizioni del finanziamento. Così lui distingue la forma di capitalismo commerciale eh, del capitalismo di Marx, diciamo, dell'Ottocento fino all'Ottocento, fondato sul finanziamento dalle banche ordinarie per la ragione del, del commercio, eh, un capitalismo che quando deve fare dei, dei grandi investimenti deve rimandare direttamente o indirettamente alla garanzia statale che viene poi eh, superato come dire dal cosiddetto capitalismo finanziario se volete alla Inferding che però è anche il capitalismo dei cosiddetti Robert Barron in, in America cioè il capitalismo che si fonda sulla banca universale in Germania e sui mercati finanziari e i grandi azionisti Emergenti negli Stati Uniti, che poi viene superato dal cosiddetto capitalismo manageriale, dove qui manageriale si intende i manager dell'impresa, e il capitalismo in qualche modo piace a, per molte ragioni, ma non tutte le condivido, a Luciano Gallino: è il capitalismo in cui i manager eh, sono più potenti, come dire, più forti rispetto ai grandi azionisti. Nel finance capitalism era, no, era, era il grande proprietario, il grande azionista a comandare sui manager d'impresa. Nel capitalismo manageriale, che è un po' il capitalismo poi anche dell'era cosiddetta chinesiana, è il manager che comanda rispetto ai grandi azionisti, il piccolo risparmio non, non ha mai un ruolo. Paradossalmente nel capitalismo dei mani manager, il piccolo risparmio no, è quello che regge ciò che... Il, l'economista francese Michel Lietta chiama il capitalismo patrimoniale ma lo regge in forma alienata attraverso appunto i manager, adesso i manager finanziari mm. questo, eh, questo è molto importante poi per capire come, cosa succede alla, alla, al capitalismo negli anni più vicini questo mischio è interessante perché lui non ama chiamarsi post poskenesiano non sono io che ho detto che lui è un financial keynesian e un post keynesiano. lui in un'intervista in una credo a Challenge dice esattamente questa cosa vabbè mi chiamo un post keynesiano, io non ho nulla eh, in contrario ma non è veramente quello che sono io io sono uno che mette la dimensione financial nel keynesismo, vi ripeto però attraverso questo impulso schumpeteriano è un eh, Minsky il quale raggiunge tutte le conclusioni della General Theory dal punto di vista analitico e di politica economica per una via diversa, cioè lui dice ci vuole un big government e una big bank eh? Eh, i modelli chinesiani ti dicono perché ci va la domanda effettiva eh, e così via lui dice perché? Perché un big government aumentando la presa pubblica in deficit aumenta il cash flow dell'impresa, quindi lui arriva alla stessa conclusione sottolineando appunto l'aspetto finanziario. Il big bank, certo, è il governatore, è la banca prestatore di ultima, di ultima istanza, ma questo, lui mi rischi diventa un'analisi dell'economia capitalistica attraverso le interrelazioni tra i bilanci degli agenti, bilanci finanziari, e quindi la necessità che ci sia un, un, una, grossa, una grossa banca, eh, lo dice meno ma lo sa, questo mondo è il mondo che si fonda anche sul Big Labor, le grandi organizzazioni sindacali, quindi grande governo che quindi quando spende è in grado di mettere un impulso potente e quando vanno male le cose automaticamente, come poi è avvenuto? ti tiene su dal pelo dell'acqua attraverso gli stabilizzatori automatici, una banca centrale che effettivamente è in grado di tenere insieme le interrelazioni finanziarie oltre eh, che risolvere le crisi di solvibilità o di liquidità del sistema economico, il grande sindacato che tiene su i salari e i prezzi impedendo la deflazione da debiti che tutto, che tutto vada a quel a quel paese però Minsky dice occhio che questo è dove siamo arrivati e questo è dove siamo arrivati ha dei rischi perché Minsky già negli anni 60 dice la, la grande crisi magari non torna ma proprio i, i, i, le soluzioni alla vecchia crisi ci condurranno eh, a una nuova forma di crisi che è sostanzialmente la stagflazione lui è in grado di anticipare eh, la crescita dei salari e dei prezzi del chinesismo tradizionale rispetto a cui lui è durissimo leggetemi gli ultimi due capitoli di Keynes, di stabilità del capitalismo e lui dice poi il sistema alti profitti, alti investimenti è stato basato sulla spesa militare sullo spreco eh, non, la distruzione dell'equilibrio sociale e dell'equilibrio naturale anche perché è stato basato su una spesa generica quando non era e è stato basato su un welfare che era il sostegno alle persone, voi dite, ai cittadini perché non eh, lavorano oppure garantendogli un reddito monetario, le trasferimenti monetari. Minsky dice no, noi abbiamo bisogno di un uh, governo che socializzi l'investimento, socializzi la banca, socializzi l'occupazione. Socializzi l'investimento significa, e lui è critico rispetto a come la mette Keynes, significa per lui eh, mettere le mani di comando sui cosiddetti towering heights, cioè governare l'andamento della popolazione del sistema. Significa eh, determinare quello che lui chiama il communal consumption, il consumo, il consumo collettivo, significa trasformare il sistema finanziario regolandolo per renderlo più, più stabile, eh, non favorire le grandi banche significa provvedere lavori più che reddito per tamponare la povertà. Io con Laura Pennacchi sto curando l'edizione italiana di un libro che in, eh, negli Stati Uniti è stato curato dal Institute di Dimitri, Papa Dimitri e Randy Rei. è un libro che raccoglie scritti Editi, si chiama con un titolo provocatorio in Italia che è Ending, ending Poverty, Jobs Not Welfare, eh? combattere la povertà, mettere fine alla povertà, e lavori e non eh, contro chi se la prende, con, contro i consiglieri keynesiani di Kennedy contro la guerra alla povertà di, eh, di, di Johnson. Come mai questo Minsky così non keynesiano? Eh? Un Minsky che oggi non direbbe semplicemente no all'austerità, ripartiamo con la domanda, direbbe ci va un keynesismo strutturale. Io non amo farmi chiamare keynesiano in Italia all'estero sì, se ci si aggiunge il termine, il termine strutturale, perché lui negli anni 30 non era solo iscritto all'American Socialist Party lui respira l'aria del New Deal il New Deal non era keynesiano nel senso di disavanzi di bilancio Roosevelt era contro i disavanzi di bilancio quando emergono in maniera significativa nel 1937 lui mette i remi in barca eh, e blocca poi i disavanzi ritorneranno con la guerra, lo dice anche in una lettera. Dice adesso Roosevelt disinteresserò degli disavanzi perché avrò una buona, una buona ragione per farlo. Quindi da quel punto di vista, Roosevelt non era chynesiano, fa però un'altra cosa con le agenzie del giovedì. Interviene direttamente come governo nella produzione di cose utili, di valori d'uso utili e direttamente occupa come eh, primo occupatore il lavoro, il lavoro eh, disoccupato. Eh. Quando Keynes scrive a Roosevelt, eh, non so se la prima o la seconda lettera, gli dice guarda tu credo la seconda lettera nel 37-38, tu ti sei preoccupato, ti stai preoccupando della eh, riforma? prima della riforma devi fare la ripresa cioè io sono d'accordo con te che sia meglio fare queste cose che altre ma intanto fai il partito per me il punto di Michi, che è un punto che assumo integralmente mio è che tu non puoi separare le due cose devi mentre fai la, eh, la ripresa fare anche la, la riforma io credo che questo si leghi direttamente al discorso di Parghese al discorso di Parghese quando lui eh, distingue i disavanzi attivi dai disavanzi passivi. Parmesi, in sostanza, ci dice che eh, i, i governi dell'austerità, i governi neoliberisti, chiamateli come volete, non solo nell'Europa dell'Euro, ma anche nell'Inghilterra di Cameron, negli Stati Uniti che hanno un patto di stabilità, nazioni, eccetera, quello che vorrebbero fare e abolire i disavanzi ma non ci riescono perché deprimendo l'economia i disavanzi rinascono il caso della Grecia è ovviamente un caso iper evidente di questa cosa qui invece quando tu spendi spendi sempre o in disavanzo quindi la spesa pubblica è per definizione in disavanzo, deve essere pianificata ex ante per produrre eh, infrastrutture materiali ed immateriali io trovo francamente un forte punto di connessione eh, tra questa ispirazione, l'ispirazione di Minsky eh, e anche l'ispirazione di Augusto Graziani. Augusto Graziani non è mai stato un keynesiano che diceva eh, spesa pubblica e svalutazione. Prendiamo il caso del 92-93, lui aveva capito perfettamente le condizioni che portavano alla esplosione del sistema monetario europeo ma se vi andate a sentire, oltre che a leggere le cose, anche a sentire, sulla vera di una serie di interventi, il suo punto era dovremmo svalutare non progressivamente ma in modo secco, trovare una parità credibile e lì iniziare a risolvere con politiche strutturali i problemi dell'industria, i problemi dei divari regionali altrimenti la svalutazione beh, insomma diventa uno strumento non lo direi solo io, lo direi pure lui di una politica di classe tanto quanto lo è eh, un'area una, eh, eh, eh, di cambi fissi o un'area di, di moneta unica eh, io vi avevo detto che avrei avuto delle critiche forse a, a Graziani come qualche critica a a Minsky ce l'avrei e le leggo le tutte e due. Poi riguarda Minsky ho detto che teoricamente il modello canonico forse ha qualche problema, eh? però secondo me non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, eh? anche se l'instabilità eh, finanziaria eh, non regge nella forma in cui dura la pensata. È così come in Marx, secondo me la teoria della caduta, tendenziale dell del saggio del profitto non regge nella forma in cui l'ha la pensata, Individua una tendenza, una tendenza reale e va collocata all'interno del pensiero più complessivo, complessivo dell'autore. Un'altra critica è però relativa al Cioè Lui, quando parla di socializzare l'occupazione, ha in mente un contesto statunitense, l'idea è lo Stato interviene, il governo interviene fissando un prezzo il prezzo della forza lavoro eh, non qualificata, questo agisce come agisce il tasso di interesse fissato dalla banca centrale, è una sorta di prezzo minimo, a quel, tasso, eh, a quel prezzo della forza lavoro, a quel salario, si assumono tutti coloro che, che vogliono essere occupati, i, i bisogni ce ne sono quanti se ne vuole, eh, e quindi si fanno delle cose utili. Qual è il problema di questo discorso dal mio punto di vista? Che è residuale rispetto all'andamento dell'economia privata e ahimè la Modern Money Theory, cioè il modo con cui è stata ripresa. Eh, più recentemente, questa cosa la assume come dire, molto vistosamente. Di nuovo io posso capire le ragioni. Di opportunità politica perché così è, è più facile farla passare, però quello che in realtà in questo modo si dice è quando le imprese vanno bene e assumono questo polmone si svuota, quando le cose vanno male, questo polmone eh, aumenta. Io ho discusso con il Direi, e Direi mi ha detto: sai noi Siamo in America, per noi qui non c'è problema. Eh, da questo punto di vista, la mobilità, entrare e uscire. Eh, e devi tenere conto, questo credo che sia un argomento forte, che per loro il problema è essenzialmente il lavoro non qualificato. Io penso che il nostro problema dovrebbe essere impostato in una maniera diversa, il mio riferimento, ma anche riferimento con Joseph Allen, delle cose che abbiamo scritto eh, quando scoppiò eh, la crisi, ne parlavamo già da un po' in realtà, forse l'abbiamo scritto anche prima, è il piano del lavoro. Il piano del lavoro eh, la cultura che portò al piano del lavoro, non quello adesso della Camusso, ma quello allora di, eh, della CGL, no? ci fu un bel libro, un bel convegno sul piano del lavoro della CGL, la cultura era una cultura di un chinesismo antichinesiano, era il primo Silo Slabini che non amava il chinesismo della spesa semplice, eccetera, Anzi, c'è un primo scritto sui chinesiani che è molto critico, è un chinesismo cionpeteriano che guarda la struttura. Alberto Breglia eh, Ernesto Rossi, i social le cose che adesso vi dico possono apparire bolsceviche, eh, ma erano in realtà di un socialismo liberale che è diverso dal social che io ho tratto male. Cioè, dei socialisti che pensavano, come Keynes, eh, che il capitalismo avesse dei, e come Minsky avesse dei gravi problemi. Eh, e che si dovesse trasformarlo radicalmente dall'interno, eh, o comunque non so neanche se dall'interno, si dovesse trasformarlo tanto che ci si stava muovendo dal capitalismo verso un'altra cosa. Di fatto Mischi cosa dice? Il capitalismo come il ketchup della Heinz, ce, ce ne sono 57 qualità, questa era una battuta in realtà di Seainz, il 7, venne da, da alcuni numeri magici tra lui e la media, per dire che si poteva, si poteva vendere il ketchup in, diversi, in diverse tipologie, così il capitalismo ha 57 forme e una di queste forme eh, possiamo cominciare a discutere se sia ancora capitalismo o, o, o non una forma di socialismo. Questo si lega, e chiudo con una lunga risposta a questa domanda, al, al, parzialmente alla critica marziani. Tutti questi autori sono autori che, essendo fuori dalla tradizione marziana in senso proprio, come io la, la, la individuo, anche se hanno un rapporto con Marx, ma non hanno il rapporto con Marx del, del lavoro come eh, elemento conflittuale. Eh? anzi antagonistico nel loro modello economico il lavoro è sempre un soggetto passivo ora, questo può creare dei problemi vi faccio un esempio Keynes vuole la piena occupazione Kaleski nel 43-44 dice è possibile una piena occupazione permanente? e risponde è possibile una piena occupazione i capitalistici guadagnerebbero ma a un certo punto questa cosa viene bloccata viene bloccata perché nei processi capitalistici di lavoro si perde la disciplina e eh, il, la sorgente della valorizzazione viene messa in dubbio, viene messa in dubbio dal conflitto diretto sull'erogazione lavorativa. Ci ha seccato con 25 anni di anticipo. Eh, bene, il capitalismo buono di Minsky, che è quasi socialismo, ha forse un problema nella misura in cui è ancora capitalismo incontrerà un limite sociale. Solo consentitemi di nuovo un salto dall'estrema sinistra, non a destra ma al centro e forse però potremmo cominciare a cercare di lottare, di muoverci in quella direzione e poi nelle nuove condizioni si potrà riproporre un problema eventualmente più radicale. Perché oggi come oggi noi non sappiamo, io non so cosa sia socialismo, so che c'è il concetto di classe, c'è cioè che alcune volte può essere antagonismo, quello che so è che non ho la risposta a quello che come società vorrei tenere il problema aperto e per tenere il problema aperto noi abbiamo bisogno di avere diverse condizioni sociali ed economiche. Questo tema è appunto un limite secondo me anche del circuito monetario, la intrinseca subalternità del soggetto lavoro.